Thank you. Secondo me la leggenda vuole che è un progetto divino. Eh, conoscete la famosa storia di fondazione che viene narrata ehm, proprio in un luogo di eh, grandissima rilevanza, la Loggia delle Benedizioni, dove eh, l'artista Filippo Rosuti narra ehm, la famosa miracolosa nevicata di Agosto e... Ehm, definendo così il progetto della Basilica stessa un'opera divina voluta dalla Madre di Dio. I romani chiaramente fanno ehm, parte del popolo italiano, del popolo europeo e del, um, di un popolo che chiaramente non è più così cristiano come ancora 100-200 anni fa. Perciò il legame um, fra um, il popolo romano e la Chiesa di Santa Maria Maggiore forse non è più lo stesso come c'era una volta, ma sono molto sicuro e questo mi dicono anche i miei amici romani, sia credenti che non credenti che Santa Maria Maggiore rimane ehm, la chiesa ehm, del popolo eh, di Roma per eccellenza. Santa Maria Maggiore è, se vogliamo dire, la chiesa più um, verace, così mi dicono, è la chiesa più um, romana. Io penso che... La salus popoli romani, la veneratissima icona ehm, è fin oggi molto importante per il popolo di Roma e oltre per tutto il mondo ehm, cattolico. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto la, la venerazione del pontefice di Papa Francesco riguardo l'icona durante eh, il tempo della pandemia. Ehm... infatti è venuto più di cento volte durante il suo pontificato qui alla basilica e ribadisce proprio al fatto che sia per il pontefice per il vescovo di roma che per il popolo eh, la basilica è ancora un punto eh, margine cardinale per l'identità della città del popolo Il compito di un curatore, di qualcuno che lavora in un museo, è di far dialogare l'oggetto con il visitatore, di aprire uno spazio per questo incontro che è veramente misterioso. È un incontro fra la persona e gli oggetti sacri che toccano ogni persona in un modo diverso. Allora l'arte sacra come la troviamo qui è sempre legata alla nostra cultura, alla nostra identità e è banale dirlo però per andare avanti, per ragionare dobbiamo sapere quello che ci è stato. Visitare Santa Maria Maggiore vuol, vuol dire intuffarsi nel passato, intuffarsi alla ricerca della nostra identità, eh, sia per la città eh, di Roma, Italia, Europa e oltre. Allora, visitare Santa Maria Maggiore vuol dire um, tornare indietro al presente per... Um, avere un bagaglio veramente pieno, pieno di spiritualità, di storicità, di bellezza per portare questo bagaglio molto pieno da un lato ma leggerissimo per l'anima dall'altro lato al, prossimo, al proprio passo, al suo futuro personale.